Panel numero 3, a chiusura del eh, brokerage event transizione sportiva e rigenerazione urbana, sfide, opportunità e soluzioni. Stiamo andando in diretta con Zoom, ci sono un centinaio di persone che ci stanno seguendo da tutta Italia. Nel frattempo stiamo lavorando anche con Wispress che riceverete tra un po', c'è Elena Fiorani che sta lavorando da Roma per l'impaginazione e troverete già i eh, video del, eh, dell'apertura che abbiamo fatto col sottosegretario, col eh, presidente di ASVIS, con la presidente di ICS e con Tiziano Pesce. Troverete già i video e un eh, riassunto di questa apertura. Panel 1, panel 2, e panel 3 che andiamo a iniziare li troverete nei prossimi giorni trattati nel nostro sistema di comunicazione sul sito. Allora abbiamo guadagnato un po' di tempo Francesco Turrà responsabile politiche ambientali WISP a te l'onore e l'onere di aprire questo panel poi a seguire Matteo Ruggeri Matteo Ruggeri eccolo e allora Matteo se ti vuoi sedere eh, aspetta ti faccio posto io anche perché poi condurrà eh, Francesco Turrà Matteo Ruggeri, Daniele Mirani Francesco Moledda e Tiziano Pesce che... No, vabbè, poi dopo allora... Perfetto, a te Francesco. No, buon pomeriggio a tutti e a tutti, siamo quindi in chiusura eh, con eh, quest'ultimo panel che riguarda appunto il ruolo dello sport nei piani di mobilità. E il progetto Sport per tutti ha all'interno proprio un asse specifico eh, che riguarda questo tema che prova a rispondere a questa domanda eh, il l'asse WISP for sustainability um, come dire, ha proprio lo scopo di sperimentare pratiche di promozione di mobilità dolce nelle tratte casa lavoro e casa sport, scuola sport, lavoro sport e, e all'interno è presente una, um, una sperimentazione sempre su questo tema che riguarda tre impianti, eh, Bari, Bologna e Roma. Questo perché? Questo testimonia, secondo me, l'impegno concreto di WISP di fornire strumenti eh, alle comunità gli attrattori sportivi, gli impianti, comunque sono attrattori di mobilità perché comunque richiamano un pubblico che ci si deve recare e quindi questo progetto vuole appunto fornire degli strumenti, vuole sperimentare eh, delle pratiche alternative eh, per il raggiungimento quindi della pratica sportiva. E questo, oltre a, come dire, a rappresentare un concreto impegno nella, nel declinare il tema dello sport sostenibile e il ruolo dello sport all'interno dei piani della mobilità, eh, è anche una sperimentazione che, come dire, oltre a rappresentare un modello replicabile, rappresenta anche un tipo di impegno, eh, un impegno di tipo bottom up, dal basso quindi che vede per prime le comunità impegnate nelle sperimentazioni e che oltre come dire, a dare un esempio può fornire a queste stesse comunità dei modelli per eh, rispondere a delle criticità magari che possono esserci anche a livello politico, perché i piani della mobilità dovrebbero essere implementati a partire dalle amministrazioni. Laddove questo non avviene, questo modello può fornire degli strumenti affinché le, eh, le organizzazioni sportive, chi gestisce un impianto, possa organizzare dei modelli e, come dire, farsi veicolo di un processo appunto dal basso. Secondo me anche gli interventi che seguiranno eh, rispondono a questo approccio funzionale, cioè all'analisi del bisogno e al fornire alla comunità di riferimento degli strumenti per ovviare a questa necessità. Quindi, senza ulteriori indugi, passerei la parola all'assessore... No, allora. eh, ripetiamo eh, ogni volta perché, ripeto, poi avrete dei video di riferimento ed è bene dare indicazioni precise. Allora, Matteo Ruggeri, assessore allo sport, benessere e aggregazione sociale, Casalecchio di Reno, Bologna. Esatto, intanto ringrazio eh, la WISP, eh, ringrazio anche la Polisportiva Masi, GM Servizi e Reno Sportiva che sono due dei principali Gestori e la Polisportiva Masi invece immagino, insomma, penso che la conosceranno in molti. Qui che è la Polisportiva più grande di Casalecchio, ma probabilmente una, più, una delle più grandi eh, in regione Emilia-Romagna che ha voluto aderire a questo progetto. Che eh, è un progetto davvero interessante sulla mobilità, sulla mobilità sostenibile eh, casa sport ed è un progetto che va anche in linea con eh, le previsioni di medio periodo perché. Voglio essere sincero, non sarà una cosa magari che accade già l'anno prossimo, però nel medio periodo, per chi conosce la cittadella dello sport, e cerco di essere veloce nel raccontarla, è una struttura che ha un impianto ciclistico eh, sia su strada che su sterrato, eh, con un anello che va oltre il chilometro per insegnare eh, soprattutto ai ragazzini a girare in sicurezza e per quello che riguarda il ciclocross, invece sta diventando, eh, con l'ampliamento che è in essere adesso nella, in una zona che era eh, adibita a Campososta eh, che è stato superato e quindi abbiamo pensato insieme a coloro che lo gestivano di eh, inglobarlo dentro eh, questo circuito eh, sta diventando un circuito di livello, ha già ospitato anche due gare nazionali di ciclocross ed essendo un posto permanente chiaramente è un po' più eh, comodo e facile no? riuscire eh, a fare questo tipo di competizioni poi eh, c'è il nostro palazzetto che, che è il Cabral eh, Jimmy che è una palestra eh, di ginnastica eh, artistica e anche di pesistica però soprattutto per l'artistica è davvero un progetto innovativo eh, che ha già anche pannelli solari alcune, anche l'arrampicata mi suggeriscono, avevo saltato alcuni, alcuni pezzi e poi c'è il circolo tennis eh, anche questo eh, in fase eh, di sviluppo perché sono tutti quanti impianti dati in convenzione e i nostri gestori eh, hanno eh, già inserito alcune, alcune progettualità eh, concordate appunto con l'amministrazione eh, anche per il risparmio energetico. Chiaro che tutto ciò che è successo tra Covid e Cara Energia ha preso tutto un tutti un po' in contropiede sulle tempistiche, no? Cioè saremmo dovuti essere già al punto di caduta mentre noi invece eravamo eh, nel, nel, nel punto di costruzione, diciamo di un inizio di percorso da questo punto di vista e quindi eh, chiaramente come tutti siamo stati presi in contropiede. Tornando eh, alla mobilità sostenibile, la ricerca che è stata commissionata eh, da WISP, eh, volevo sottolinearne un pezzo che mi ha sorpreso parecchio, diciamo mi ha colpito capito perché non immaginavo così tanto, il 54% delle persone che utilizzano eh, delle persone intervistate eh, sono mh, entro il raggio addirittura dei 5 km dalla cittadella dello sport. E quindi eh, davvero si va a toccare eh, con la mobilità alternativa, cioè andando in bicicletta o col carpooling, ma secondo me ah, assolutamente in bicicletta anche con, nel raggio di 5 km, se si passa a 10 arriviamo al 74% degli utenti perché Casalecchio, sapete, ha la caratteristica di essere molto concentrata, non so se tutti la conoscete, però eh, ha tanti abitanti, però eh, siamo tutti abbastanza vicini, diciamo, e quindi eh, tutti coloro che abitano in zona, nel comune e frequentano la cittadella, in realtà sono davvero molto vicini. Nei piani urbanistici come dicevo, di medio periodo abbiamo già in previsione eh, delle ciclabili che arrivano lì alcune ci sono già, perché eh, se arriviamo da da Sasso Marconi Borgo Nuovo a Borgo Nuovo è già in costruzione adesso eh, e sta, insomma, verrà ultimata breve. Già un tratto è utilizzabile da Borgo Nuovo, si può arrivare eh, in ciclabile eh, praticamente quasi dentro la cittadella dello sport. Eh, dalla stazione Casalecchio, dal centro di Casalecchio, invece, mancano ancora dei tratti che sono previsti eh, anche tramite alcune operazioni di rigenerazione urbanistica, penso all'Exatu, non so adesso se tutti sta, sanno di cosa sto eh, parlando perché bisogna conoscere un po' molto bene il territorio però c'è una grossa eh, azienda che appunto è, è, è dismessa già da molto tempo e nel piano urbanistico di rigenerazione di quello stabile c'è anche eh, il rifacimento e dove manca eh, il, proprio la, la costruzione della ciclabile per collegarsi al pezzo che c'è già e che va un pochino eh, rinnovato che arriva alla cittadella quindi io credo che eh, assolutamente questo progetto sia in linea con la tempistica del cominciare a sensibilizzare Almeno su questo tema, perché eh, ho l'opinione che eh, già oggi su Casalecchio qualcun, più di una persona possa andare eh, in bicicletta o con mezzi alternativi alla città della dello sport. Certamente noi come amministrazione dobbiamo. Eh, concludere diciamo, tutti i percorsi eh, di viabilità alternativa eh, che sono previsti, eh, però ecco, il fatto che non siamo all'anno all zero ma siamo già eh, in una fase di, di costruzione può secondo me eh, aiutare tantissimi a aderire a questo progetto e e appunto a essere, a essere partecipi e a cominciare a valutare delle possibilità alternative che poi sono spesso anche più veloci, perché spesso si scopre che non è che perdi tempo, ne guadagni. Questa è una cosa che penso che qua siamo quasi tutti d'accordo, però il, il tema è quello, è far capire alle persone che non è che si perde più tempo, se ne guadagna di tempo, perché spesso io quando parlo con le persone è questo il tema, diciamo io vado in macchina perché faccio prima. Soprattutto nel mio territorio che uno dei più trafficati d'Italia per, per dove è collocato si fa molto prima girare a piedi e andare in bicicletta che non andare in macchina cioè, eh, lo, lo, eh, lo, lo posso provare diciamo, è. Eh, però nonostante tutto in molti si mettono in fila anche per i brevi tratti e questa invece secondo me eh, è una delle sfide che dobbiamo prenderci tutti quanti insieme cioè, gli amministrat amministratori politica e, e, e anche il mondo sportivo eh, perché poi anche già andando in bicicletta lì è già un modo per iniziare anche a fare sport no è certamente anche un modo più sano per muoversi grazie grazie, grazie assessore grazie. e passiamo adesso a daniele mirani presidente simurg ricerche io vengo giù perché devo leggere le slide allora buonasera io sono addirittura d'arrivo insomma eh, dopo il buffet anche prendere la parola insomma è complicato speriamo bene insomma voi datemi i tempi eh? voi datemi i tempi allora Perfetto. Allora io eh, faccio parte di Simuri Ricerche con altri, mi chiamo Daniele Mirani con altri due colleghi che sono presenti, Sergio Signanini e Tina Miglietta. Abbiamo curato per conto di Wisp. Questa parte è già stata ricordata più volte del progetto. E avevamo un obiettivo eh, ben preciso, quello di redigere quelli che abbiamo chiamato, che WISP ha chiamato, che abbiamo chiamato insieme piani di spostamento Casa Sport. E questo già vi dico che è un. Nome è una definizione che non esiste, prima di, di, di, insomma, di questa iniziativa non esisteva, mentre invece, come vedremo tra poco, esiste la, il nome piani di spostamento casa lavoro, casa scuola, c'è una normativa specifica, però di casa sport in questi termini non se, ne, non se ne parla ancora. Dovevamo redigere tre piani sperimentali per altrettanti impianti sportivi e poi un manuale per mettere in grado eh, I comitati territoriali di anche in prospettiva operare autonomamente, cioè fare da soli approcciarsi a questo tipo di pianificazione. Allora la prima cosa che eh, quando è arrivata in Simurg questa richiesta, eh, ringraziamo la WISP per questo, ha detto ci aiutate a fare questo tipo di pianificazione, e noi ci siamo chiesti, io personalmente ho detto, ma di cosa stiamo parlando? E quindi abbiamo cominciato a vedere e mettere lì due dati, due, due cifre. No? E che qui vi voglio anche riproporre per cominciare una brevissima premessa. Allora. In Italia ci sono circa 12 milioni di persone che praticano attività sportiva, no? lo vediamo qui da questa slide, questi sono i dati del CONI e sono una fetta molto importante della popolazione, no? veramente importante, quindi abbiamo quasi 8 milioni di praticanti iscritti alle PS e poi 4, più di 2 milioni di atleti tesserati e quindi questo è il nostro punto di partenza allora la domanda successiva che ci siamo fatti dobbiamo fare i piani di spostamento eh, casa sport ma eh, come si muovono queste persone poi andremo, a noi abbiamo fatto un'analisi, siamo andati presso gli impianti eccetera, ci siamo dati delle risposte, però dovevamo partire da qualcosa e ecco questo è un po' stato un altro nostro punto di partenza allora come si spostano i 12 milioni di atleti praticanti Um, cosa ci dicono le statistiche, i dati ufficiali, e questi sono i dati ISFORT del 2021, ci dicono che innanzitutto eh, ci danno le motivazioni degli spostamenti, no? vedete qui le persone, la popolazione si sposta in Italia per motivi di lavoro e studio, circa il 32%, per motivi di eh, gestione della vita familiare, in particolare qui si muovono le donne e, e, e sono molto più diciamo, green degli uomini quando fanno questo tipo di spostamenti, vi dico anche: sono circa il 34% eh, degli spostamenti e poi. Il 34%, quindi una fetta più o meno simile, vedete il diagramma qui si, si eh, divide in, in, in tre eh, sezioni più o meno uguali, per il tempo libero ci si sposta per il tempo libero e qui ricadono gli spostamenti casa sport, per lo sport. ok? Poi dobbiamo fare un ulteriore passaggio, che è ma poi eh, le statistiche ci dicono anche con che mezzi ci muoviamo noi, no? che mezzi utilizziamo? E vediamo che il 62% di tutti questi spostamenti di questa sorta avviene in maniera, e qui un po' cominciamo a approcciarci al problema, in maniera non sostenibile, cioè con le auto a motori, motori diesel, motori a benzina eccetera, auto private e quindi questo è un fenomeno che eh, diciamo, genera poi alla fine tutta una serie di aspetti negativi il resto degli spostamenti vedete, sono la bicicletta 4% mezzi pubblici 5% e a piedi circa il 30%. Quindi possiamo ragionevolmente dire, come dicevo, che queste, questa grande e importante fetta di popolazione si, si sposta in maniera proprio non tanto eh, adeguata nella logica della mobilità sostenibile. Okay? Andiamo avanti velocemente. Che non ci muoviamo benissimo, ce lo dice anche l'Istat, questo probabilmente è un dato che conoscete, però l'Istat ci, ci dice guardate eh, in sostanza tutti i giorni eh, per motivi di lavoro e studio si muovono circa 30 milioni di persone in Italia e la, grande, la stragrande maggioranza, 25 milioni di persone, quindi 2 su 3, si muovono con un'automobile. Ok, Questo è un po' il nostro... Eh, qui, da qui dobbiamo partire. Andiamo avanti, velocemente. Eh, tutto questo, quindi il traffico veicolare... Eh, generato da questi spostamenti impropri, insomma fatti con mezzi non propriamente sostenibili, genera un problema che è nelle agende delle organizzazioni, partendo dall'obiettivo 11 no, dell'agenda della, dell 2030, una, uno del, dei temi da affrontare e da risolvere. Quindi questo è uno degli obiettivi specifici che a livello internazionale eh, le, le organizzazioni si, si stanno dando. Proseguo. Eh, in Italia, come sapete, torno un po' a una questione che ho accennato in precedenza. Per far fronte a questo problema, vado avanti un po' velocemente, facendo anche un po' dei salti, eh, però eh, il tempo è quello che è, in Italia si è deciso, eh, si, si, si sta intervenendo sull'aspetto dell'offerta di mobilità, si, si sta cercando di eh, migliorare l'infrastruttura ciclabile, l'infrastruttura pedonale e così via, a livello urbano e così via, però si agisce anche sul lato della domanda. Okay? E quindi eh, si sono negli ultimi due anni in particolare, per vari motivi anche legati alla pandemia, ma alla pandemia si è consolidata una normativa che vecchia, che peraltro esisteva dal 98, che impone, questo è importante, alle aziende e agli eh, eh, enti pubblici e così via, di predisporre un piano di spostamenti casa -lavoro, casa lavoro e di, eh, eh, diciamo, identificare un mobility manager. Questo perché bisogna agire su eh, appunto, questi aspetti anche culturali, cambiare questo modello di mobilità. Okay? Eh, non rientrano eh, quindi negli obblighi normativi gli impianti sportivi. Quindi, qui, però la riflessione è allora perché WISP decide di intraprendere questa strada e, e, e c'è la, la vera sfida: cioè andare in una direzione sperimentale. Non è ancora stato fatto, mh, perché. Eh, le motivazioni sono da ricercare non tanto negli obblighi di legge negli obblighi normativi ma ad esempio eh, rispetto alla sostenibilità ambientale una riflessione che poi abbiamo avuto modo di fare insieme con i nostri referenti presso Wisp. E la riflessione è questa eh, differenziamo i rifiuti eh, non usiamo le bottigliette di plastica non le buttiamo più via abbiamo tutta una serie teniamo tutta una serie di comportamenti sostenibili anche negli impianti sportivi però andiamo verso l'impianto sportivo in prevalenza con i mezzi eh, a, a privati e a benzina, generando tutto, una, tutto un insieme di impatti negativi. Eh, la funzione educativa dello sport è probabilmente è molto più efficace, intraprendere eh, azioni strategiche per cambiare, per far capire ai giovani, ai bambini, e ragazzi come ci si deve muovere all'interno degli impianti, quindi soprattutto facendo leva sul fattore carismatico che hanno gli allenatori e così via, che non forse nella scuola. Noi lavoriamo da anni eh, sui piani di mobilità scolastica e eh, questo lo possiamo dire ragionevolmente. Quindi questo, il lavorare presso gli impianti sportivi, è un, un asset importantissimo per il cambiamento culturale e ancora eh, l'impegno di wisp sulle tematiche ambientali è noto sulle tematiche della mobilità eh, io ho citato qui eh, una delle manifestazioni nazionali più importanti che è bici in città che proprio esalta che va in questa, in questa direzione un altro aspetto fondamentale magari <ride> che viene colto meno però avrà sempre secondo noi un'importanza rilevante è l'importanza di, di questo tipo di pianificazione nel, nel contesto della pianificazione urbanistica della mobilità. Voi sapete benissimo che eh, esiste presso i comuni, un obbligo di eh, predisporre i piani urbani della mobilità sostenibile, la mobilità verso i centri sportivi è un, diciamo, una fetta importantissima della mobilità, bisogna che queste politiche di mobilità all'interno eh, diciamo, de, degli impianti, eccetera, rientri, a nostro parere, anche in questo tipo di pianificazione. E ci sia soprattutto, il fattore fondamentale, uno scambio continuo di dati eh, di dati, ad esempio, sulle abitudini di spostamento dei giovani che le amministrazioni possono avere in questo tipo di eh, diciamo, studi legati alla mobilità degli impianti sportivi. Eh, poi ci sono dei vantaggi concreti, qui ne ho elencati alcuni. Eh, allora, li vedete: la riduzione dell'inquinamento atmosferico in generale. Vabbè, questo l'abbiamo già detto eh, prima. Benefici in termini di sicurezza intorno agli impianti sportivi, però intorno anche nelle aree dei quartieri che magari ospitano questi impianti, perché nel momento noi abbiamo analizzato degli impianti dove migliaia di persone eh, diciamo quotidianamente vanno e, e vengono dall'impianto e possono generarsi delle eh, situazioni di rischio quantomeno. Quindi mettere eh, a regime questo tipo di situazioni, la riduzione della congestione stradale e poi la riduzione, come dicevo, l'assessore, dei tempi di trasporto. Su brevi distanze, 2-3 km, è molto più conveniente andare eh, a piedi o in bicicletta che non usare la macchina. Quindi questo, eh, tralascio gli altri aspetti, intanto più o meno... Andiamo avanti, allora da qui l'idea di predisporre questi strumenti di pianificazione, questo vedete la versione, qui ne è stata distribuita una, eh, qui c'è già una versione più evoluta con una certa grafica che io mi sono permesso di inserire nelle slide, quindi abbiamo predisposto questi strumenti di pianificazione. Eh, no, sono andato... Perfetto, come eh, sono costruiti, come sono concepiti? Abbiamo tenuto come punto di riferimento le linee guida del Ministero per la redazione dei piani di spostamento casa lavoro, esistono delle linee guida che ci dicono cosa dobbiamo fare, quindi questo in estrema sintesi sono quattro i prodotti finali no, che abbiamo noi predisposto, Dicevo prima, il manuale e i piani di spostamento. Le, gli impianti sono Casalecchio di Reno, la cittadella dello sport l'impianto Fulvio Bernardini di Roma e l'impianto di Bari. Questi impianti hanno caratteristiche, adesso non entro nel merito, sostanzialmente differenti, quindi la Wisp ce li ha dati perché rappresentano appunto, è uno studio sperimentale e hanno caratteristiche differenti tra di loro. Un esempio eh, velocissimo, Casalecchio di Reno, è questa città proprio dello sport posizionata leggermente fuori il contesto urbano, mentre invece Roma è un'altra città perché è enorme anche quell'impianto, però dentro il quartiere di Pietralata. Quindi abbiamo, partendo anche dalla localizzazione, due situazioni molto differenti. Poi per eh, portare avanti il nostro studio abbiamo costruito un quadro conoscitivo a partire da tutta una serie di informazioni che ci hanno dato i gestori degli impianti, noi gli abbiamo rotto le scatole per telefono, dateci i dati, forniteci gli archivi, quindi è stata una grande collaborazione in questo senso. Eh, abbiamo fatto analisi statistiche, analisi cartografiche e poi siamo arrivati a dare delle linee guida, delle, delle linee progettuali per migliorare appunto, gli aspetti legati alla mobilità. Questo è un esempio. Io ho le slide di tutti e tre gli impianti, ma oggi siamo qui in casa a Bologna. Facciamo vedere questo anche perché sennò no è finita. Non vi preoccupare, mancano solo tre slide. Non faccio veloce. Qui c'è un esempio, no? c'è una ricostruzione. E, non siamo insomma, perché... <ride> <ride> e, <ride> Eh, abbiamo, noi partiamo da una ricostruzione cartografica, no? la, anche la perimetrazione dell'impianto è stato un problema perché non si capiva, è enorme, vi ripeto, come è stato accennato, cioè, l'impianto ha delle aree eh, ben, ben definite, delle aree eh, sportive e quindi siamo partiti da questo proprio per la nostra ricostruzione dei dati e così via, quindi c'ha una parte tennis, una parte eh, più quella del palazzetto Cabral, la palestra, eh, il campo OCR più gestita dalla, dalla cooperativa Masi. E poi abbiamo l'area calcio e, e, e delle, delle aree... Eh, Diciamo non tanto sportive, però importanti come il mini autodromo, così che sono su, su, la, la parte del, del circuito ciclistico. Abbiamo ricostruito la situazione in base ai dati che ci sono stati forniti. Vedete ad esempio, è molto interessante poi andare a splittare eh, quelle che sono le, le fasce orarie di massima affluenza eh, rispetto agli impianti. No? Una cosa, perché questo? Perché se io un domani voglio andare a chiedere al comune di riferimento, quindi all'assessore, una linea di trasporto pubblico più diciamo adeguata per l'impianto, mi interessa dire guardate io c'è un'ora un di punta tra le 17 e le 19 del venerdì dove in quel momento ci sono 500 persone, potrebbero essere utenti che possono essere spostati sul trasporto pubblico. Quindi questo, perché si fa questo tipo di, di, di analisi? È e abbiamo fatto un'analisi eh, sulle provenienze, quindi questo impianto è un impianto molto interessante perché non riceve solo utenti da... Il casale, quindi locali da, da Casalecchio di Reno, sono circa il 40%, ma poi da tutta la vallata del Reno, quindi interessante anche questo, e questi sono tutti problemi per la mobilità, perché molte persone probabilmente quando escono dal lavoro, magari abitano in comuni circostanti, devono rientrare a casa e vanno a fare sport, quindi la complessità, vedendo questa carta si capisce anche proprio la complessità di andare a pianificare un impianto sportivo, perché... Se io pianifico una scuola o un'azienda, sono elementi abbastanza circoscritti. No? E, e, e in questo caso è proprio una città, una città, una cittadella, perché ho tante funzioni sportive al suo interno. Poi ho una ri, un, ristorazione, nel, ho un ristorante, ho un bar, eh, ho utenze diverse, le scuole la mattina, eh, le persone più diciamo, che fanno sport più eh, atleti che, insomma, che vengono di pomeriggio le scuole di calcio, eccetera è molto complicato mettere tutto insieme anche per la, sto guardando, mi è venuto in mente, la raccolta dei dati perché qui non c'è solo la cooperativa Masi ma ci sono anche altri soggetti che collaborano ovviamente, però è anche complicato andare a chiedere i dati, andare a somministrare un questionario e così via vado a concludere Vabbè questi sono tutti gli altri impianti, ah, scusate, uh, questo no, ok. Allora i dati, cosa, cosa è emerso? Voi vedete, abbiamo detto all'inizio, il 62% probabilmente va a fare sport in auto, no? Qui i dati purtroppo, ma non è un problema della, del, del centro di Casalecchio, sono sotto l'aspetto della mobilità sostenibile, sono peggiori. Vedete, chi utilizza l'auto per andare all'impianto sono quasi il 90%, l'87% delle, delle persone. L'impianto è penalizzato sotto questo aspetto perché è a circa un chilometro e mezzo dal paese. Ripeto, è una, un impianto bellissimo, ben gestito, ordinato, però per arrivarci c'è una strada, c'è anche una pista ciclabile, ma è lontana, è fuori. No, mentre invece l'impianto a Roma è, è nel quartiere quindi, quindi qui abbiamo l'87% di persone che arrivano in auto tutto il, tutto il resto dei mezzi di trasporto, di trasporto bicicletta, eh, trasporto pubblico hanno percentuali eh, residuali che, insomma, e se voi vedete quello che diceva prima l'assessore quel, quel grafico là percentuale di coloro che utilizzano l'auto, persone che abitualmente hanno dichiarato di venire in auto però per distanza, quindi le persone che dicono io so, utilizzo l'auto però eh, abito a, eh, fino a scusate, non ci leggo. un chilometro e mezzo sono il eh, 27%. Okay, ora un chilometro e mezzo è una distanza che può essere percorsa agevolmente da un atleta anche a piedi perché insomma non è che però in bicicletta sicuramente se poi noi pensiamo alle biciclette a pedalata assistita si può arrivare anche nella fascia eh, dei 5 km. quindi questo è un po il ragionamento che si fa quando facciamo questo tipo di, di analisi e considerazioni tanti vedete la propensione al cambiamento ehm, di coloro che vengono in auto sarebbero disposti a cambiare modo di spostarsi, vedete in bicicletta il 38%, col trasporto pubblico il 54% il carpooling il 60% a condizione, ora qui non c'è nel grafico che però ad esempio la, la, la, la, la rete ciclabile sia sicura, sia illuminata e così via questi problemi in linea di principio li troviamo in tutti gli impianti che abbiamo analizzato e li troviamo in, vi dico, anche in tutte le scuole in tutte le aziende questo è un po' il polso della situazione eccetera abbiamo anche messo dentro i, le nostre considerazioni degli obiettivi da raggiungere perché un piano va poi viene a mettere degli obiettivi di arrivo che vogliamo raggiungere nell'arco dei cinque anni e questi risultati vanno monitorati quindi abbiamo detto ad esempio che se ora il moda split vedete questa è che l'87% utilizzano l'automobile nei prossimi 3-5 anni questa percentuale dovrebbe abbassarsi al 60% l'abbiamo fatto anche per il resto dei mezzi di trasporto, in bicicletta ci arriva al 3%, speriamo lavorando in un certo modo che ci arrivi no, il 12% delle, delle persone questo è un po' e come in fondo ho messo le strategie che sono... Ecco. Allora, come fare? Vi elenco le strategie in maniera molto veloce. La prima è il carpooling, cioè la macchina condivisa. È un modo di spostarsi che viene già utilizzato da tantissime persone, però con un'adeguata campagna di comunicazione, con tutta una, una, una serie di strumenti che gli impianti hanno deciso di mettere in pratica, quindi parcheggi riservati, tutta una serie quindi di, di, di attività anche promozionali verso questa diciamo, modalità di trasporto, si spera di incentivare il... il appunto, e quindi eliminare auto dalla circolazione perché il carpooling ha questa finalità poi abbiamo l'utilizzo del trasporto pubblico, quindi qui sono l'esempio su Roma perché non sapevo se c'era qualcuno. Quindi, allora, qui, ma lo stesso anche per Casalecchio, passa già una linea di autobus presso l'impianto, però di aumentare il, diciamo, e migliorare il, il servizio di trasporto pubblico per invogliarne l'utilizzo. E promuovere l'utilizzo della bicicletta con tutto un sistema di eh, premialità per i ciclisti che vada a trovare delle condizioni Dentro l'impianto che accolgono il ciclista e la bicicletta, come ad esempio rastrelliere, coperte, in e così via. E poi anche un, un, un, un, un, un modo, una serie di indicazioni per accogliere il ciclista, se, ma banalmente un cartello quando tu arrivi che ti dice eh, questo impianto è a misura di ciclista, vai, entra, vai a sinistra e troverai tutta una serie di attrezzature che ti possono aiutare per, per questo. E, e poi eh, un'iniziativa cioè l'utilizzo di un'app che eh, diciamo, eh, poi garantisce dei premi agli utilizzatori se si muovono in maniera sostenibile con un punteggio e dei premi messi a disposizione eh, finisco con una cosa questa che è un po' questa, io ho sentito, vi, vi esorto ad andare su eh, TEDx a sentire eh, Penalosa Pena che è, un, è stato il sindaco di Bogotà nel 2000 e ha detto questa frase no? che per me è sempre stata un'ispirazione, lui dice le città moderne crescono, diventano sempre più ricche ma la mobilità va sempre peggio questo lo diceva nel 2000 ora poi si è fatto tanto e così via e dice una città progredita non è quella in cui anche i poveri utilizzano le, le automobili ma piuttosto una in cui i ricchi utilizzeranno il trasporto pubblico per una questione di, di democrazia lui dice e ho finito e non so se sono rimasto nei tempi Grazie, eh, grazie. Passiamo all'ultima delle relazioni previste. Eh, terzo panel, Francesco Moledda, Project Manager di Fondazione Unipolis. Grazie, eh, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Eh, inizio facendo una domanda, nel senso, eh, cosa eh, ci fa la fondazione di impresa di un gruppo assicurativo eh, in questo tavolo? Beh, devo dire che. Il fatto di uh, venire uh, dopo il presente di Simburg mi fa particolarmente piacere perché anche noi, col progetto che eh, vi, vi presento adesso, e, eh, o meglio, un video uh, che sicuramente eh, lo spiega meglio di me, vi presenterà adesso, anche noi cerchiamo di andare in quella direzione, cioè di cambiare quelle cifre uh, che abbiamo visto di spostamenti insostenibili Uh, soprattutto noi lo, fa lo facciamo lavorando con i giovani allora una premessa è doverosa anche per, essendo l'ultimo intervento ritornare un po' anche a quello che è stato detto all'inizio, cioè il fatto che eh, L'ASVIS eh, è stata fondata proprio da uh, Fondazione Unipolis insieme all'Università di Roma Tor Torvergata nel 2016 e quindi uh, in qualche modo, tra l'altro il presidente eh, dell'ASVIS è il presidente di Unipolis, quindi eh, ci aiuta a tenere dritta la barra uh, su quelli che sono gli obiettivi eh, dell'Agenda 2030. Mm, ma perché eh, lo sport? Cioè, perché siamo, eh, siamo qui oggi? Perché... Eh, con il progetto eh, MOB della nostra area mobilità eh, facciamo eh, un salto eh, rispetto a quello che abbiamo fatto finora eh, noi eh, dobbiamo eh, per natura fare cultura eh, del rischio sulla strada e ehm, proprio dalla fondazione eh, dell'ASVI in poi Uh, siamo sempre più dentro uh, l'area della sostenibilità del nostro gruppo e mh, questo ci permette di, uh, in tutto quello che facciamo, uh, lo ripeto in particolare con i giovani, adesso vedrete perché, eh, lo facciamo cercando di declinare insieme eh, i due concetti di sicurezza stradale e mobilità sostenibile proprio nel senso che eh, se non c'è l'uno eh, non c'è neanche l'altro sono imprescindibili, non si può eh, fare altrimenti questo perché eh, ricordo che prima si parlava proprio di cambio di paradigma eh, io aggiungo un cambio di lessico allora fu oh, se vi ricordate quando si parlava dei pedoni dei ciclisti eh, anche dei motociclisti, dei ciclomotoristi eh, si parlava come di utenti deboli eh, della strada, quindi quasi come che il loro pericolo fosse eh, derivato dal fatto che eh, hanno una debolezza intrinseca ed è un concetto terribile allora dopo si è eh, passato a definirli utenti vulnerabili quindi che presentavano una condizione di vulnerabilità. Adesso um, Matthew Boldin uh, della Commissione Europea, uh, che si occupa proprio di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, li definisce utenti che creano valore. Eh, proprio perché muovendosi uh, generano un valore eh, per la comunità in termini di impatto ambientale eh, in termini e quindi come tali eh, mi ricollego vanno anche in qualche modo premiati li va restituito il valore eh, che generano ehm, con però eh, la doverosa precisazione perché eh, è giusto, uh, non si può uh, pensare che le nostre città, che peraltro sono anche state costruite non ehm, col fine di avere solo ciclisti e pedoni, uh, anzi tutt'altro, eh, anch'essi come tutti gli altri de hanno dei diritti e dei doveri eh, che eh, devono oh, rispettare quando si muovono, eh, in una, um, tenendo presente sempre una multimodalità è un'integrazione dei mezzi che è quello che noi cerchiamo oh, di, eh, di promuovere, cioè eh, ognuno deve eh, capire che ha il diritto di muoversi come meglio crede, ma se qualcuno si muove in modo diverso, nel rispetto delle regole, deve essere eh, rispettato e tutelato. Mm. Però, oh, tornando, oh, tornando a noi, ehm, quello che eh, abbiamo proposto, insomma, eh, stiamo cercando di promuovere con Mob è eh, dicevo appunto un salto perché eh, perché di solito noi lavoriamo negli ambienti eh, dove è più facile lavorare con i giovani, cioè nelle scuole. Allora con questo progetto cerchiamo di andare nei luoghi, diciamo, eh, extrascolastici dove eh, i ragazzi ehm, vivono il loro tempo libero e quindi lo sport chiaramente è al centro, occupa tanto del loro uh, tempo libero. Mm. E questo ci permette anche di eh, trovarli in una condizione, eh, diciamo, di, di volontà, eh, mentre a scuola, eh, visto che eh, sono in età, eh, quando li intercettiamo noi, sono nella scuola dell'obbligo. Mm, Ovviamente sono quasi costretti, no? si parlava delle ore di educazione civica, possiamo fare mille progettualità uh, su quel tema, ehm, regalare ehm, PCTO, ore di PCTO, ehm, i docenti non aspettano altro e questo ovviamente è assolutamente da fare. Ma se invece proviamo a coinvolgerli quando non sono a scuola, che cosa succede? Riusciamo a cambiare quelle cifre di cui si parlava prima? Eh, come, come, come provare a farlo? Allora, noi ci siamo inventati eh, Mob, e adesso eh, chiederei alla regia se può eh, far vedere il video, magari anche spegnendo qua le luci. L'evoluzione dell'uomo è da sempre connessa al movimento. È un concetto che cambia nella storia e nel tempo. È un'azione quotidiana che ci coinvolge tutti e che impatta sulle nostre comunità in termini di ambiente, salute e spazio pubblico. Oggi non si può immaginare il futuro della mobilità senza coinvolgere chi ne sarà il protagonista. È tempo di sensibilizzare, responsabilizzare e stimolare i giovani sui temi della mobilità sostenibile. È tempo di dare voce alle loro idee attraverso opportunità formative e di sviluppo di competenze trasversali. È il momento di ascoltare ciò che hanno da dire. Nasce MOB. MOB, movimento in rivoluzione. È il nuovo progetto di Fondazione Unipolis. Dedicato a ragazze e ragazzi pronti a sfidarsi a colpi di mobilità sostenibile. E a misurarsi prima di tutto con se stessi. Nel generare idee rivoluzionarie e proposte concrete per il loro futuro. E tu? Vuoi partecipare al cambiamento? MOB è un percorso che si sviluppa in tre fasi. Fase 1. La mobilità sostenibile è un gioco di squadra. Se hai più di 16 anni, coinvolgi i tuoi amici e iscrivi la squadra al torneo MOB attraverso l'app Move Game. Inizia a raccogliere punti muovendoti con mezzi sostenibili per vincere premi collettivi e individuali. Fase 2. Coltiva una nuova idea di movimento. Partecipa al Camp Festival di MOB aperto a 50 giovani dai 16 ai 21 anni. Avrai l'opportunità di prendere parte a tre giorni di incontri ispirazionali e formativi e di elaborare idee visionarie e proposte innovative per rivoluzionare il modo e il mondo in cui ci muoviamo. Ma non finisce qui. Fase 3. Metti in moto la rivoluzione della mobilità sostenibile. Dieci idee visionarie incontreranno un pubblico in un grande evento nazionale dedicato alla mobilità del futuro. Tre proposte concrete saranno discusse in altrettanti comuni italiani attraverso il coinvolgimento e la coprogettazione con cittadini e istituzioni. Siete pronti a diventare protagonisti del cambiamento? Siete pronti ad accettare la sfida di MOB? Parte da un gioco, eh, tra virgolette in realtà, perché è un gioco che ha una competizione che ha anche dei, eh, insomma, dei, nella, nel video non è, non è spiegato, però le squadre eh, faranno delle masterclass sulla mobilità sostenibile, dei momenti di approfondimento durante il torneo che partirà eh, in, nella prossima primavera proprio per agevolare anche no, gli spostamenti, il, il momento dell'anno in cui gli spostamenti sostenibili eh, sono più frequenti, mh, che ci permette di creare questo grande bacino, no? Allora la squadra della classe, la squadra della scuola calcio, la squadra dell'oratorio, la squadra di qualunque organizzazione giovanile che vi venga in mente, eh, può iscriversi a questo torneo e creiamo questo grande bacino eh, di, di giovani. Eh, tra l'altro alla prima fase può partecipare anche l'allenatore, l'allenatrice, l'insegnante di danza, cioè può accompagnare i ragazzi anche in questo... Eh, in questa competizione. Mm. Ci sono dei premi uh, individuali per i ragazzi, su, mh, insomma, mh, poi li potete vedere sul nostro sito uh, fond eh, di Fondazione Unipolis, uh, appunto basta, lo trovate subito, comunque anche se cercate Mob Unipolis lo trovate, ehm, viaggi per giovani, buoni ticket one, insomma tutto ciò che può uh, più interessarli. E però la cosa che invece mi uh, preme sottolineare è appunto il, i premi per la collettività, per la realtà che rappresentano appunto che sia la scuola o che sia l'organizzazione extrascolastica dei mh, premi che arrivano possono arrivare anche a, a 7.000 euro ehm, per micro interventi per il benessere di quella comunità pensate alle a, attrezzature eh, insomma eh, piccoli interventi sulla struttura ehm, insomma quindi c'è un, un risvolto positivo e poi tutta la seconda parte che è, siamo ancora lontani ma vedrà la luce alla fine del torneo, quindi dopo l'estate 2023... In cui si cercheranno uh, queste, questi, queste dieci idee visionarie eh, che troveranno un palco importante su cui stiamo lavorando, eh, proprio dieci idee visionarie sulla mobilità del futuro, senza limiti. Um, chiaramente, anche qua, accompagnati in un percorso formativo, ecco, non dal niente, ecco, questi ragazzi lavoreranno proprio uh, anche in termini di public speaking, cioè faranno una, un percorso completo. E infine, quelle tre proposte concrete, sono due filoni del bando, eh, tra cui possono scegliere i candidati, tre proposte concrete che poi andremo a discutere nelle tre città oggetto di eh, quelle proposte, mh, eh, mettendo insieme appunto l'amministrazione, gli stakeholder del territorio, per cercare di sviluppare una cosa a quel punto sì anche visionaria ma molto concreta e molto specifica su quell'area eh, urbana scelta dal candidato ehm, insomma questo in estrema sintesi è eh, quello che eh, cerchiamo di fare con Mob ehm, eh, l'invito che appunto eh, ringrazio Salvatore Farina per uh, insomma, avermi in prima persona invitato a questo incontro è che rinnovo è quello che ehm, anche la WISP eh, aderisca a questo progetto, cioè eh, lo possa in qualche modo sposare in termini di eh, occasione che noi offriamo Uh, per uh, il suo pubblico, uh, faremo la stessa cosa con l'ASI la prossima settimana uh, l'abbiamo già fatto con Sport e Salute, insomma è uh, uh, uh, uh, questo per il mondo sport e poi c'è tutto il mondo uh, uh, extrasportivo diciamo, che uh, va di pari passo l'idea è proprio di creare una grande rete che possa sposare, uh, sposare mob e speriamo di avere tante squadre che vengano dalle, dalle vostre realtà. Insomma. Grazie, grazie, da, grazie davvero eh, Francesco Moledda. Abbiamo qualche minuto per domande, considerazioni, se ce ne sono. Prego, però devi avvicinarti col microfono. L'albero è l'invenzione più eh, rivoluzionaria, per l'invenzione più rivoluzionaria è la bicicletta. Cioè il problema è riuscire, Scusa io sono della sì. Simurg e ho collaborato eh, con, con, con Daniele per questa redazione. Eh, il problema è che molti giovani non sanno andare in bicicletta. Fino a, fino a 14 anni la bicicletta è il mezzo di trasporto desiderato. Nelle nostre città, è difficile andare in bicicletta. Allora, io volevo fare anche una proposta. In Francia stanno introducendo le case della bicicletta e l'istruttore per insegnare ad andare in bicicletta. Credo che sia una cosa molto importante perché la bicicletta, se si impara finché si è bambini, poi resta tutta la vita. Quindi insegnare e fare di WISP e dei centri sportivi della WISP dei luoghi dove poter imparare ad andare in bicicletta in sicurezza perché quando muore un ragazzo andando in bicicletta eh, si riempiono le pagine di giornali ma se si insegna ad andare in bicicletta da bambini poi si impara la sicurezza sulla strada credo che sia importante questo e credo che WISP con l'iniziativa che ha fatto Bici in città, e così può farsi promotore di questo. Grazie. Eh, L'invito è in linea con quanto abbiamo discusso oggi pomeriggio. Ci sono altre considerazioni, domande? Se no, Francesco Turrà per qualche se vuoi, qualche considerazione conclusiva. No, una considerazione conclusiva, diciamo, mh, si preste il tema, è come dire, un tema ricorrente eh, che è tornato molto spesso oggi. Cioè, cioè, mh, tutte queste azioni hanno bisogno come dire, di, di un approccio radicale, cioè, le, le città e in questo secondo me è l'impegno massimo che WISP può esprimere in quanto, come dire, eh, soggetto che rappresenta i bisogni dei, dei suoi iscritti ma che può fare anche rete fra gli altri soggetti è che, che le città vanno ridisegnate in funzione dei bisogni e la mobilità sostenibile è, il, come dire, è la cartina attorno a sole di questo, di questo esempio perché non basta fornire strumenti, non basta fornire infrastrutture se non si ricostruiscono le città eh, sulla persona, sui suoi bisogni ehm, e sul fatto che sia più facile a, accedere a quei bisogni. Perché quando noi diciamo c'è bisogno di eh, infrastrutture viarie, c'è bisogno di eh, sicurezza, questo non può avvenire se comunque la viabilità è comunque pensata per le automobili. O come spesso ci ritroviamo a discutere del fatto che le, per quanto possiamo magari elettrificare i processi, decarbonizzarli, non funzioneranno se comunque una persona, un'auto. Cioè c'è bisogno di un approccio che, eh, che stravolga ecco, questi paradigmi, ma in maniera radicale. Mm, come dire, ammettendo gli errori del passato e quindi cercando di capire dove si può intervenire, nella ricostruzione di un sistema che effettivamente guarda alla persona partendo proprio dall'ambiente urbano che è quello dove quotidianamente le persone sviluppano la propria vita. Grazie. Grazie a te, grazie a te Francesco. Eh, siamo praticamente nei tempi e qualche minuto di ritardo ma abbiamo recuperato bene Tiziano Pesce. A te il compito, se vuoi, di tirare le fila e più che altro, prego, mettiti qui, più che altro di salutarci, ecco, dopo questa giornata faticosa. Grazie, grazie Ivano, nuovamente, ovviamente colgo l'occasione per, come faccio spesso, magari non sarà correttissimo, ringraziamenti in casa, in questo caso anche il nostro ufficio stampa e comunicazione che come accade sempre segue con molta attenzione i nostri appuntamenti perché poi è importante documentare i nostri lavori, documentarli per continuare ovviamente nell'impegno associativo ma anche per ovviamente avere materiale e documentazione per rafforzare sempre il nostro compito di advocacy e di nostro dovere di rappresentanza come diceva poco fa Francesco, nei confronti primariamente del nostro corpo associativo, della nostra rete associativa, ma anche ecco, per il nostro diciamo, ruolo ecco, che va oltre anche i confini, il perimetro sempre di più della nostra associazione come soggetto di cittadinanza attiva. Mi diceva Ivano, mi, mi attengo alle sue consegne, un saluto e un ringraziamento, un pomeriggio sicuramente faticoso, nel senso impegnativo, ma fruttuoso, un ringraziamento a tutti i nostri, non li chiamo ospiti, tutti i nostri compagni di viaggio, i nostri compagni di viaggio che oggi hanno portato testimonianze e contributi concreti, fattivi. Io credo senza retorica di poter affermare per andare a rafforzare quel nostro ragionamento, quel nostro percorso aperto, quel nostro laboratorio di transizione sportiva che abbiamo declinato. Ancora di più oggi da, sotto tanti punti di vista, ovviamente tenendo barra dritta sul tema della eh, transizione ecologica, della rigenerazione urbana e delle sfide, delle opportunità, delle soluzioni. Io credo ecco che sia importante sottolineare come questa associazione tutta, con un grande sforzo dei nostri dirigenti, del nostro territorio, non solo del livello nazionale, sia sempre più nella condizione di... Quantomeno provare e credo che ci si riesca come dire, anche abbastanza bene, permettetemi questa presunzione, quantomeno da, da, da condividere, e non solo nel ragionare sui problemi, nel mettere in evidenza i problemi, ma cercare, ecco, tutti insieme in un percorso collaborativo di trovare soluzioni e spesso di, di trovarle partendo da sfide, eh, sfide importanti. E... Anche in questo ultimo panel, Io ovviamente mi scuso per poi non aver potuto seguire interamente i lavori ma recupererò grazie ai nostri responsabili delle politiche, all'ufficio stampa e comunicazione e come dicevo prima anche grazie ai materiali e alla registrazione di tutto il pomeriggio. Però io credo che ecco, sia importante sottolineare come oggi, a partire dal primo, dal primo, diciamo, dall'apertura del pomeriggio, ci siano arrivate testimonianze di riconoscimento importante nei confronti della nostra associazione, ripeto, della nostra rete associativa. E io ho potuto scambiare eh, alcune diciamo, battute, anche abbastanza in profondità, poi con la Presidente del, dell'Istituto per il Credito Sportivo con Antonella Baldino ma con, Pierlu, con Pierluigi Stefanini e voglio dire oltre al riconoscimento importante della nostra associazione arriva eh, una disponibilità ulteriore importante a continuare a ragionare con noi, poi lo, lo diremo, lo dirò avrò modo di, eh, diciamo, di, di entrare nel merito di questo domani in occasione del nostro Consiglio Nazionale ma vi faccio solo questo esempio, questa anticipazione. Noi come Wisp, tenendo ovviamente i temi su quello che abbiamo discusso oggi, come Wisp abbiamo avuto diciamo, nelle, nelle ultime settimane il sostegno, il riconoscimento di un'altra progettualità di ricerca da parte di Sport e Salute sul tema dell'impiantistica. Preciso, preciso impegno di questo, di questo mandato, un lavoro portato avanti con il nostro responsabile della delega, quindi con Mauro Rozzi che è intervenuto oggi, ovviamente quando è partito questo percorso Mauro poi è arrivato il ciclone della pandemia, però il tema l'abbiamo portato avanti, ha ottenuto riscontri anche da questo punto di vista e quindi nei prossimi mesi partiremo con un progetto di ricerca proprio sull'offerta dell'impiantistica ma soprattutto sul tema dei servizi, quindi non un censimento come dire, sterile di come di, di, ce ne sono sappiamo tanti, in tutte le regioni italiane eh, partendo dai fabbisogni della pratica sportiva. Su questo avevamo già avuto modo di avere un'interlocuzione con l'allora Presidente dell'Istituto, oggi Ministro Bodi, che ha confermato comunque tutto l'interesse. Quindi andremo come dire, con questo anche eh, da, da Andrea Bodi nel suo nuovo ruolo, ma oggi abbiamo avuto la piena disponibilità della presidenza della neopresidenza dell'istituto a entrare nel merito e ragionare come dire, di, eh, di questo nei prossimi, nei prossimi mesi. Quindi questa è proprio un'anteprima delle chiacchierate che ha che potuto fare eh, a margine dell'incontro eh, dell di oggi. Io credo che oggi si sia fatto un lavoro importante proprio per interpretare la fase storica che abbiamo, eh, che purtroppo stiamo, stiamo vivendo, dico purtroppo, ma nello stesso tempo anche ragionando in termini di opportunità. Eh, credo che questa associazione sempre più e eh, ancora una volta dico con l'impegno di tutti passi, cerchi di passare sempre dalla teoria alla, eh, alla pratica e credo che ecco, la politica del rinvio per chiudere con una battuta su, eh, sul lavoro di ASVIS che ci vede eh, appunto coinvolti, lo dicevo oggi in apertura tre giorni fa c'è stata l'assemblea che ha diciamo rinnovato, o meglio confermato appunto Pierluigi eh, Stefanini alla copresidenza dell'alleanza, dell ha rinnovato, ha ecco, aggiornato il piano di lavoro per il 2023, abbiamo sentito tutti insieme le parole di Stefanini di oggi, quindi non devo certo ripeterle eh, io, ma ecco un, un appunto che, che mi sono preso nel pomeriggio rispetto proprio anche ai dati che eh, l'alleanza ha pubblicato nei giorni scorsi, attraverso il cosiddetto report e rapporto ASVIS-Territori, la politica del rinvio non è più accettabile. Per contrastare i divari territoriali e le disuguaglianze in aumento servono coerenza delle politiche e processi democratici. E credo che questo sia un punto importante per, per noi, su cui sicuramente continuerà il dovere di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, a partire ovviamente per quanto riguarda... Il livello nazionale, la, la, la mia diciamo, rappresentanza eh, della, del livello nazionale nei confronti del nuovo governo, nei confronti delle forze parlamentari e ovviamente però ancora una volta, come dire, condividendo l'impegno dei nostri regionali, colgo l'occasione oh, per rilanciare, lo faccio spesso, un appello ai nostri snodi regionali, ai nostri presidenti regionali, perché questo lavoro va fatto ovviamente anche sui territori, va continuato anche sui territori nel rapporto con le regioni, nel rapporto con le istituzioni eh, locali. Quindi grazie veramente ancora a tutti e a tutti che ha avuto l'opportunità di seguirci oggi in sala, che ci ha seguito eh, i nostri dirigenti, i nostri operatori coinvolti, nei, ricordiamo, nelle 15, nelle 16 regioni, nei 26 eh, comitati territoriali eh, coinvolti e ovviamente appunto tutti i nostri eh, partner e ancora un ringraziamento in casa eh, per le nostre politiche, per la progettazione, soprattutto non me ne voglio attore che è responsabile soprattutto al nostro ufficio progetti a Marta eh, Gianmaria responsabile dell'ufficio progetti a Silvia Saccomanno che ci segue per motivi familiari a distanza grazie sì la coordinatrice del progetto ovviamente ecco eh, siamo noi della WISP un po' stalker quindi le disponibilità che anche voi ci avete rinnovato ovviamente le terremo, le terremo molto presenti quindi grazie ancora e ovviamente non da ultimo grazie a Francesco Turrà eh, un giovane della nostra associazione che da alcuni mesi ha assunto questa responsabilità importante strategica sulle politiche ambientali quindi grazie per il lavoro che stai facendo e anche per eh, quello che abbiamo potuto ascoltare oggi grazie ancora a tutte e a tutti